Buonasera, oggi si è giocata la terza giornata di Serie C2 la partita Città di Sortino-Santa Lucia la partita è stata condizionata dalle, dalle condizioni meteorologiche ha piovuto per quasi tutta la partita perciò non si potevano ottenere ottime giocate Comunque i ragazzi si sono molto impegnati, hanno portato a termine l'ennesima vittoria eh, contro una squadra giovane alla prima esperienza in Serie, in serie C2. Eh, la partita è andata, subito, si è andata subito bene quando i ragazzi hanno incominciato a giocare grazie anche alla disponibilità degli avversari di non prestare subito. Perciò questo ci ha portato a, a schiacciarli nella propria metà campo e a sfruttare... Eh, il loro primo errore andando a concludere con eh, il pivot eh, Giuseppe Ragusa che sfruttava un'indecisione del difensore e realizzava di ottima precisione eh, per il resto possiamo dire che anche oggi i ragazzi hanno sviluppato molte palle e gol, ma come sempre eh, è mancato l'attimo finale per poter concretizzare i, i gol il primo tempo si è finito sul 2-0 grazie al raddoppio di Alessio su ottima imbucata di, di Sebilo Nico. Nella ripresa il ritmo è sceso un pochettino anche un po' per la stanchezza però i ragazzi hanno sempre continuato a giocare e a imporre il proprio gioco. E bisogna sempre... Guardare l'impegno fatto dai ragazzi e anche complimenti soprattutto al portiere Sebigliaia che si è distinto nonostante il campo sia stato molto scivoloso. La squadra poi ha, diciamo, ha arrotondato il risultato facendo il terzo e il quarto gol grazie anche alle realizzazioni di Renzo Ferranti e di Pietro Rubino. Per concludere bisogna ancora lavorare, nonostante le tre vittorie che fanno morale ci rende primo in classifica, però bisogna ancora perfezionare quelle piccole cose che potrebbero servirci in futuro per fare ancora di più la differenza contro queste squadre. Sono d'accordo con Fabio che il giocatore col voto più alto potrebbe essere SBAe da 7 perché con quel, campo, con quel campo molto scivoloso non era facile, ha bloccato abbastanza bene parecchi palloni che potevano essere pericolosi. E Giuseppe Ragusa oltre al gol come sempre sa fare bene le chiusure le... e sa benissimo passare la palla sul secondo palo e quindi un altro 7 per lui. E per Alessio un 6,5 di stima perché non è ancora quello che potrebbe essere perché il giocatore sicuramente è di livello ancora più alto. Eh, Francesco Ragusa sapevamo perfettamente che ci, ci dà molta velocità, ci dà molta profondità. Se avesse fatto il gol sarebbe stato quasi da 8, ma diciamo anche lui un, una, una bella prestazione. Eh, Lombardo eh, un 6 di stima per il semplice motivo perché può fare molto di più. Perché lui è un ragazzo è un ex campione d'Italia, ha vinto parecchio, ha giocato in squadre dove sicuramente di calcio a 5 ne masticano e lui ne mastica tanto. Secondo me ancora, proprio perché può, può dare di più, ecco, per l'immagine di miglioramento ancora che ha, eh, non mi sento di dargli più di, di, un, di una sufficienza. Renzo ha fatto bene, ha fatto il gol, ha fatto il gol della sicurezza e quindi ha giocato pochissimo, non posso, dire, non posso dare un voto perché ha giocato 3 minuti, 4 minuti, non lo so, però per il gol che ha fatto, che è un gol della sicurezza, è stato ottimo anche lui. Eh, se vi lo nego come sempre tanta corsa tanta benegazione, tanto sacrificio eh, un po' di meno qualità purtroppo ma se avesse anche quella credo che sarebbe sempre uno dei migliori in campo e metterebbe sempre un no eh, per il resto non, Pietro Rubino mh, mh, se consideriamo l'età e eh, i miglioramenti che ancora potrebbe fare eh, è dargli un set anche a lui perché poi ha fatto un bel gol anche se con la palla bastava solo spingerla, cioè non è... però si è trovato, ci ha creduto. Eh, Luciano è eh, un ragazzo che ha è... fatto meno delle altre volte, lui generalmente in contrattacco è, è più pericoloso, questa volta forse sentito un po' la partita, forse è entrato un po' a freddo, diciamo appena una sufficienza. Per il resto poi la squadra, il comportamento in campo e anche in panchina credo che sia stata ottima. Sono d'accordo con Fabio su una cosa, che comunque possiamo fare molto di più per, quello che è, per quelle che sono le nostre possibilità. Però abbiamo vinto, ora vediamo cosa fa l'Iblea questa sera, non so se gioca a Siracusa, e vedremo che poi avremo lo scontro diretto la prossima settimana. Quindi, un carissimo saluto agli amici di Sottino TV.